Francesca ciao. Follonica, Francesca cara, ciao ciao Pronto, ciao Come stai? Oh, ciao, non c'è male, bene. non c'è male Che ci vuoi dire? Eh. Francesca, molto Follonica. bene io a Follonica perché andavo anche in vacanza a Castiglione della Pescaia che è la... Ma vabbè, sti cazzi, però, si può anche no, aggiungere sticazzi Sì, eh. sì, sì, per talità. lo dico Pranto, per lei. Vieni, vieni che ti fruttarizziamo anche fai Marema Fruttarizziamo vieni. perché tu sei, frut <ride> sei fruttariana, non ho capito ma sì, avevo sentito che volevate diventare fruttariani e pensavo no, sì, di dare qualche consiglio. No. Amica mia, io guarda, ti posso altro. assicurare che io tutto voglio fare tranne che diventare fruttariani. Mi dicono tra l'altro <ride> che mangiare troppa frutta fa veramente male. Ma parte che fa ingrassare. Cioè, Ma dai, a che cosa per esempio? Allora, la frutta Quindi, fa ingrassare. Giustamente dice Parenzo la frutta fa ingrassare. Me l'hanno detto, fa ingrassare. Eh. Sì, sì, non c'è dubbio. Sì. La frutta fa ingrassare. Seconda cosa, certo. tu come sei, magra? Ah, beh, non lo so. Secondo te come posso essere? Beh, non lo so, che è Francesca, questa, cara, non ti che posso immaginare. C'è un fisico della Madonna. Il A culo come ce l'hai? Il culo Ma come ce l'hai? Il culo eh, come ce <ride> l'hai? Eh no, <ride> ecco. Eh, Culo è sodo, vuoi oppure dire oppure morto? Ma non hai smanettato sui social per vedere come c'è il culo? Mi Ma vuoi come dire faccio? Scusa, conosco, sì, è come è faccio? Adesso, Scusa, ma non ti conosco, cara Francesca, come faccio? Scusami, spiegami come, è, com è, com è, com è dai, ma, ma tu sai tutto, tu prevedi tutto. No, ma ho certo capito, in tre secondi, parte. Francesca Pollonica, fruttariana, non è che riesca a arrivare. Come ce l'hai, sto culo, Francesca? Ovviamente sodo, grazie alla frutta, grazie allo sport, grazie ai geni, sicuramente. Sì, ma io è non ovviamente. ho capito perché eh? hai scelto di diventare fruttariana? Spiegami Signora Francesca. Cioè. Qual... Mm. Spiegami sono partita dall'etica, dall sono diventata vegetariana e poi vegana. E poi C è stata una scelta di salute. Provare per credere, cioè, se tu provassi, me lo cioè, devi Cosa mangi? Cosa mangi? Francesca spiegami. mangi la frutta dolce fino a sera? Sì prevalentemente mele, ma non solo. Sì. E frutta ortaggio e frutta grassa la sera, in quantità. Non faccio certo la fame. Cioè tu non mangi, mai, no. non mangi mai verdure, non mangi mai verdure, né Non mangio verdure, carne. non mangio legumi. Ecco, eh, ma allora, perché i legumi? Perché hanno, certo cosa, hanno, hanno un po' di, hanno ma un ma po di vita. l'avocado è considerato frutta, l'avocado, sì. sì, sì l'avocado certo. è frutta grassa, sì. Sì, frutta grassa. Vi confesso una cosa solo a voi, non lo dite a nessuno, mi raccomando dimmi. che rimanga qui, eh. Dimmi, dimmi, caro. Ogni tanto, ogni tanto, raramente, faccio uno sgarro a base di ceci dice oh, scarrobata terribile, allora, terribile terribile ma scuola, ma tu, terribile. anche tu sei convinta anche tu sei convinta che, eh, che diciamo Beh, se tu inviti questa qua a cena è una svolta praticamente perché non ti costa niente Non è cioè. vero, ci sono certi ristoranti vegetariani che non, costano dire, un sacco di, dire, di soldi, sacco, Ma questa è fruttariana questa qua, quindi ma la, la porti frutta a costa cena. Pure un sacco di soldi, non ti preoccupare, la, la, la frutta costa tantissimo. Cioè, ma poi lei piglierà la frutta quella bio non so che cazzo piglierà dove sì, costano... purtroppo costa un sacco, sacco di quattrini. Io quello che guadagno praticamente lo spendo così una tragedia Brava. comunque ha una dirvi. voce arrapante da morire questa Francesca ecco eh. l'altra una voce arrapante <ride> da morì sì, non mi fa recitare anche a me per favore beh allora, vi, lascio dire no, molto vi lascio soli è molto importante, eh, molto importante è molto importante la vitalità che ti dà la frutta l'equilibrio psicofisico che ti dà la frutta ma scusa tu la questione etica tu dici perché ovviamente gli animali non li vuoi ammazzare Pensare. Ovviamente, sono partita da quello. devi partire dagli animali, sono sì. cioè, eh, te frega certo, più un cazzo degli animali, certo. cioè, con un, con, un, con un carnivoro potresti scopare? Eh? Dio, deve essere proprio tanto, tanto bravo Però non credo più di una volta Poi a volte mi danno l'odore, capito? Sono un po' un odore diverso Ma non so. Cioè, i maschi, i maschi, cosa, i maschi, i maschi, Ma lo so, però è una domanda che ti faccio I maschi carnivori i maschi mm. carnivori, cioè Non hai chiamato per parlare di sesso, lo so, d'accordo Però a me Dottore. viene in mente il fatto che eh, Totole. forse problema in allivo Sì, però Totole, <ride> no, no, cioè, forse ah, problema tanto, Non ti sento bene Invece mi piace molto quando mi parli sopra Ti voglio sentire meglio cosa Forse problemi oh, in arrivo. Stanno per parlare di polchelie, dottore. No. Io lo dico, dottore. Eh, dottore, dottore, dottore, tanto sa mezzo al cazzo. Scusami, eh, scusami, Francesca. <ride> Io voglio dire, sì, gli uomini carnivori hanno un odore particolare? No, un e diverso. Hannuna dice anche a me sì, no, ricordo, fa questo effetto che tigre è questa ma cosa dice? Ma cosa dice fatto no che c'è il signor sentire, Robert Hannuna Robert Hannuna che dice anche a me fa ebreo. questo effetto e cosa c'entra Un questo ebreo, ho detto per capire un ebreo che non ho mica detto che è un mafioso cioè, ho detto che è un ebreo che tigre, che vive nel particolare, in particolare se, se vuoi sapere il dettaglio è il nipote di David Zard peraltro è il nipote di David Zard benissimo cioè, che la gente non è tenuta a conoscere chi è David Zard comunque dice che tigre questa ma che che ne sai no, che è una scrive, tigre? Ma non lo so, non no, lo dà voce, lo scrive adesso. Si è arrabbiato pure questo? lui, ma allora, no, mirato della tigre è carnivora, mamma mia, non è proprio la mia attitudine. Scusami, ragazzi. scusami, oh, però Francesca. Allora, bella. io voglio capire: con un carnivoro ci scoperesti solo una volta al massimo se proprio non ha un odore brutto, giusto? Diciamo di sì, è un po' ridotta ai grezzissimi livelli così. Però dai sì. ecco, ma eh, fa, per una fruttariana eh, fare sesso cosa significa? Ma quello che significa per tante altre persone no. non fruttariane, immagino, eh, ho capito, non ma c'è che... una vitalità maggiore, invece come ci ha raccontato sì. uno sei un po' più debole da quel punto di vista fisicamente? No, no. Oh, assolutamente no, eh, ragazzi, uno ma, ha detto, ha detto ma uno ha detto io sono fruttariano <ride> due o tre giorni fa, quattro giorni fa, dunque sono più debole sessualmente non ma ho questa... Ma che cagata? Vabbè, ma perché un segaiolo? Lui, uh, si può dire segaiolo? Sì, si può dire ah, di tutto, dai. Si può dire di tutti, e anche poco segaiolo, sì dimmi brevemente. Dimmi. Quello che succede è che si dorme di meno eh. ma senza sacrificio, cioè proprio sei tu uno spillo, ti svegli la mattina e sei così e non ti fa male niente. Io prima facendo molto molto sport, avevo eh. dolore alle giunture, cioè mi usuro e molto, adesso... non sono una fruttariana rispettosa che eh. fa risparmio, ho capito? Sono eh. una che macina. Ora non ho più un dolore poi a livello psicofisico, cioè anche mentalmente, sono sempre allegra. Ma e è una cazzata, dai. più è allegra, più in po forma. Duro di no. Ma dai, si su. Si ma dai, su. Duro, devi Francesca, provare, ma non devi ho capito i legumi. Secondo giorno. te, contengono vita i legumi? Hanno, hanno qualcosa della vita i legumi? contiene vita, tutto energia. E dunque tu non, li, gassi, non, non certo li mangi quello. per quello? Gassi, ma no, non li mangio per salute. Solo per salute? No. Cioè solo no, frutta fa bene? non un po più di fitotossine di altre cose, dai, e ragazzi, quindi preferisco su. purificarmi di frutta. Eh, direi, Francesco, ci vuole... non le manca la pasta? No. Che so io, ci vuole una seconda del... puntata con Francesco, dobbiamo chiudere. Seconda puntata. Sì, ma invitatemi lì, no? Dai, ci divertiamo. Beh, amica mia. Mai dato Ma una granate così signore però sembra così però io eh La fruttariana di Follonica A sì. domani ragazzi <ride>